Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com e questa è una nuova pillola di trading, un qualcosa di breve ma a mio avviso molto didattico e riguarda un'operazione che ho fatto proprio intorno a fine maggio che ho condiviso con tutti gli utenti abbonati Platinum, con tutti i platinati e che, devo dire, è risultata un'ottima operazione ma soprattutto mi piace mostrarvela perché da un punto di vista didattico può darvi degli input, si tratta della diciamo nostra metodologia che utilizza il multi time frame mh, senza usare troppi time frame quindi weekly e daily per fare trading il, ca il cambio in questo caso il mercato eh, nel quale abbiamo fatto trading è stato il cambio Forex USD Canada, quindi la coppia che vede eh, il differenziale di valore tra i dollari americani e i dollari canadesi. Allora, andiamo a vedere un attimo che cosa ci dice eh, il grafico. Eccolo qua, questo è il grafico settimanale ed eravamo proprio in questa settimana, la settimana 23 maggio. Allora, vi faccio vedere cosa era successo. Io, eh, analizzando ogni fine settimana la dinamica, weekly, quindi facendomi un piano quella che è la, eh, la mia eh, no, l'impostazione, diciamo che eh, si viene a creare sul mercato e tra l'altro questo piano è un file PDF che mando a tutti quanti gli iscritti, appunto al Platinum ogni fine settimana o il sabato o la domenica, mi faccio questo piano e eh, praticamente vado a capire eh, con chiarezza scrivendomelo cosa posso fare sul mercato e cosa non posso fare. E in questo caso Dopo la pin bar, vedete, che si era venuta a creare sul settimanale del Dollar Canada nella settimana del 9 di maggio, che aveva creato una struttura trading range, se guardate, quindi si era creato questo, questo, qui, qui, qui. Cosa succede? Succede che c'è quella struttura ping pong che nella parte bassa, qualora ci sono dei trigger... Eh, diciamo rialzisti, si, si compra o comunque si va alla ricerca di punti, spunti di entrata e nella parte alta, anche in quel caso, punti di, spunti di entrata short. Quindi parte bassa, spunti di entrata long, parte alta, spunti di entrata short. Molto bene. Quindi in questo caso cosa avevo? Io eh, ero dopo questa, nelle settimane e nelle, gio nelle giornate successive, eh, lo spunto poteva essere quello di andare o di andare direttamente sul weekly, eh. no, no, non nego che andare a tradare direttamente sul weekly sia assolutamente vincente, ma ogni tanto si va a cercare delle conferme per valutare appunto sia eh, magari un'entrata a volte migliorativa, a volte con un rischio minore magari, e, e sia anche una conferma in più, quindi eh, si ha questa doppia eh, opportunità. Quindi io cosa è successo? La settimana, dalla settimana del 16 maggio e poi quella successiva in realtà ho cercato degli spunti short che andiamo a vedere. Quindi abbiamo detto la settimana del 9 si è creata la pin e successivamente dal 16 si va alla ricerca di eh, delle impostazioni short. Guardate cosa è successo. Questa qui è la settimana della pin. poi c'è questa settimana qui Guardate, questo è il 16 di maggio, guardate, pa, pa, pa, pa, pa, e poi esattamente il 25 di maggio si è creata una FTV, questa è una delle mie strategie per eccellenza, me la sono creata io ormai dieci anni fa, molti di voi anche in realtà la conoscono, eccola qua, Follow the Winner, ho scritto anche un libro che trovate su Amazon, tra l'altro, FTV, eccolo qua, strategia che eh, diciamo va st mh, è andata a studiare è andata a uh, riprendere delle dinamiche di prezzo che sono assolutamente voglio dire universali cioè continuano nel tempo a venirsi a creare e qui si è creata questa FTV che è anche una Pin bar che va a ritestare i livelli di massimo precedente va a violare i massimi degli ultimi giorni e crea poi una chiusura negativa che è in linea con la dinamica che si era venuta a creare nel weekly con quella pin bar, e questa diventa praticamente una conferma possibile operativa. Io sono entrato poi sto guardando il mio estratto conto. Sono entrato a 27 eh, 99. Quindi sono entrato esattamente qui. 599, anzi, ve lo faccio vedere da qua, perché sennò sembra che quindi sono entrato qui, 27,99, guardate, 28, 27,98, questa zona qui, aspettate, questa, più o meno qui, e l'uscita che sto guardando, ripeto, sul mio estratto conto, è 1,2660 in questo momento, ho visto, quindi vado, scusate, ok, e sono uscito a 26:60 quindi più o meno questa zona qui mm? Mi ho preso qui c'era un livello, eh, c'erano insomma dei livelli da, da tenere monitorati, e sono uscito in target qua. Quindi, attraverso un eh, chiaro input settimanale, che era questa pin bar, e poi successivamente con addirittura la dinamica eh, short. Si è creato poi nel giornaliero il classico trigger, quindi con pazienza, è creato il classico trigger che mi ha portato a fare un bellissimo trade, tra l'altro che in giro di tre giorni è andato a target, tra l'altro. Quindi molto molto interessante questa cosa. Ecco, quello che eh, vorrei dirvi e che soprattutto può essere interessante per chi appunto valuta l'approccio la, uh, e la metodologia che noi utilizziamo, è quello di farsi proprio questa analisi, se venite nel Platino qualche mese, sicuramente avrete la possibilità di capire anche un po' questo tipo di approccio a eh, fine settimana Il piano operativo sia chiaro quello che si vuole andare a trovare poi durante la settimana qualora si voglia andare sul daily ripeto, quella pin bar poteva anche essere tratta sul weekly ma in questo caso conferma daily, quindi analisi multi time frame che ci ha permesso di avere uno stop migliore e anche una conferma in più quindi abbiamo queste due peculiarità bene, anche per oggi è tutto prima di salutarvi ovviamente vi chiedo di eh, lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto e vi darà supporto nell'operatività, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e di attivare la campanella che trovate nella home page del canale di YouTube perché in quel caso lì avrete le notifiche ogni volta che esce un nuovo video o una nuova live Va bene? Grazie, un saluto a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.